Però con Fabri Fibra c'entrano poco, molto poco, però... Fabri Fibra è lento. Vedete tutto il mondo, dice, lui gli B è bomber, ci sta Vita Simpatia, applausi... Eh no, quella, quella è di tradimento, scusa, mi confondo. No, aspetta, io la conoscevo! No, io davvero ti non giuro, non ti giuro, allora, io l'ho sentito, però vi ricordo, pezzi di canzoni, però non mi ricordo molto i tempi, però... Fare la puttana Bravo, bravo, bravo, scendi caso e devo fare la puttana. Sì, quello è bella bellissimo Quella è l'unica che mi ricordo un pochettino. Aspetta, bro. Io non ti invidio, io non ti invidio. Aspetta, devo mettere tutta la punto Mister Mr. Simpatia. Prima o poi farò la recensione. Comunque. Tanto non c'è il copyright, tranquillo non c'è il copyright. E lo so, è stata fatta. No, no. Lo sai perché lo so? Perché è stata fatta fuori. fuori. Ma, fuori major, diciamo. Se ancora non mi ammazzo, grazie a casa, cioè è bellissimo. Che poi pensiamoci. L'album tradimento si chiama così perché è visto come un tradimento ai fan. Cioè lo disse pure Fibra se non mi sbaglio. Uscirà una recensione tra qualche. ad aprile! Proprio! E lo insieme a te, però Davvero vuoi collaborare? Thanks, bro. Allora sul tuo canale lo pubblichiamo. Qua si potrà vedere più gente la nostra opinione. La devi mettere nella reaction perché mi sto casando tantissimo. E un po'? BRUTALE <ride> è un po' brutale c'è da dire che è un po' brutale come, come album proprio, è proprio brutale A giorno d'oggi non lo farebbe più nessuno un album così, devo dire la verità secondo me e infatti c'era cioè, aveva fatto a capo un uomini di mare, insomma Era ah, un pochettino conosciuto uscito ma non era ancora mainstream cosa che invece ora è ampiamente ti rendi conto che pure mia madre conosce Fabri Fibra, mia madre tutto il mondo conosce Fabri Fibra. Tutta l'Italia almeno. Che c'è, bro? Questa dovrebbe essere tipo la terza traccia. Le tracce sono tipo 15 o 14, non mi ricordo. Questa frase! L'ha detta pure in. Beh! Ma è un che sta che è chiesto, questo è un che sta chiesto. io sto aspettando che tu arrivi a Rappi in Vena. È la migliore. Mi sta piacendo, eh? Sì, sì. C'è qualcosa di stilistico in tutto questo E' arte Ragazzi non sentire tutto questo album Comprarlo, amarlo Ma tutti, ma capite che intendo tutti, tutti, tutti Dio, tutti, mi casa troppo Il miglior album italiano Non solo del rap ma proprio di tutto, tutti Tutti, tutto Questo è il miglior album italiano in generale Devo rivedere un attimo la mia top delle migliori dieci canzoni C'è troppo da modificare ci saranno tipo quattro canzoni di Mr. Simbadia dentro. No, ho detto tu a quale vuoi che. Cioè, nel senso, qual è quella che stai. Vabbè, qua, qua per come. Qua per come si stanno complicando le cose, mi sa che ci arriviamo. Allora. A me che finale di queste canzoni. Perché alla fine si sente proprio che si arrende. Tipo, si arrende alla vita. È bellissimo. Tipo, il finale sincero, bello. Questo ce lo devono invidiare tutti gli italiani. Tutto il mondo ce lo deve invidiare robe tutto il mondo tutto il cazzo di mondo vabbè sì allora non mi va di fare paragoni con altri cantanti va bene però generalmente lo so lo so e eh, però è passato un bel po di tempo eh comunque Ora non ho intenzione di farli, voglio essere proprio serio su quest'album. Secondo me, senza quest'album il rap italiano non sarebbe quello che è oggi. No, ho detto che è tranquillo, ho detto che è diverso dagli altri Questa canzone intendo rispetto a tutte le altre canzoni di quest'album. La sento con un ritmo un po' più diverso. Senti, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa- però non stile fantasy, sti pazzoide, capito? Ti momenti, no! E con questa canzone me la ricordavo, ad esempio. Sono belli. Le eh. sensazioni canzoni di C'è ecco, bisogno di proprio di una recensione per parlare di sto fatto bro eh. Non basta che uno dice delle cose in live Qua c'è proprio una recensione stradettagliata su quest'album Recensioni lunghe tipo 20 minuti per parlare di sto album cioè. È troppo importante per la storia del rap italiano Siamo settembre del 2004 Questo è il rap in vena, eccolo perché dice io sposto rap in vena. È una figata. Repi in vena. Io spruzzo Repi in vena. È perfetta, è perfetta.